1987. Palermo, Aula Bunker. Si conclude il primo maxi processo alla mafia. 1942. Himmler ordina la deportazione di tutti gli zingari che vivono in Germania. 1944. Discorso di Mussolini al Teatro Lirico di Milano. Ultima apparizione pubblica. Commenta il Fatto del Giorno Marco Tarquinio, direttore dell'Avvenire. La rivoluzione più cruenta mentre cadeva la Cortina di Ferro, di Michoara, 1989. 16 dicembre 1941. Nasce l'attore Vittorio Mezzogiorno. Interprete teatrale, televisivo e cinematografico, vince nel 1978 e nel 1981 la Coppa Volpi con Il Giocattolo e con Tre Fratelli. Protagonista di numerose serie televisive, Mezzogiorno per il grande pubblico è l'ispettore di polizia Davide Licata, che sostituisce il commissario Cattani nella prima. 16 dicembre 19..